Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi look ecco per farvi vedere questa nuova box in edizione limitata di Asos una box come sempre che sono disponibili per un periodo limitato in edizione limitata anche che ogni tanto tornano reperibili in Italia basta mettere nei desideri e quando volete essere avvisati con una certifica quando torna disponibile ci sono pochi pezzi quindi mi raccomando di eh, essere veloci ad accaparrarsela ma trovo che siano delle box ottime ad esempio questa so che viene meno di 15 euro, quindi meno di una box classica, e stavo guardando il sito adesso 13,99, quindi meno di una box, beauty box classica, con prodotti full size, in questo caso dedicati ai capelli. Questa me l'hanno inviata, quindi come sempre in collaborazione con ASOS, che io ringrazio, e direi di basta, andiamo a guardarla. Ehm, so che sul sito ci sono gli spoiler ad esempio io nel sito lì sto vedendo l'immagine principale poi se andiamo oltre ti spiegano anche cosa sono i prodotti quindi si può scegliere se i prodotti sono adatti a noi oppure no in questo caso ovviamente non possiamo scegliere ma vediamo, scusate, come si presenta dentro, ecco stavo togliendo infatti questa cartolina e poi è così la cartolina dice go play face and body è tempo di brillare spiega i prodotti Okay. ok sì andiamo a vederli vedo dei full size e del travel size ma non dei campioncini il primo che mi colpisce è questo perché è enorme cos'è shampoo smooth con shea butter burro eh, non me lo ricordo non me lo ricordavo, il burro di karité la confezione è un 350 ml bello anche il flacone dosatore è bello che sia un rosa pastello è 0% SLS PETA Certified Dramatogicamente testato Ah, della Mondai Aircair Kair. Allora, posso dire che è distribuito in Inghilterra by Zuccu. distribuito in Europa da Zuccu Germany. Disegnato e realizzato in Nuova Zelanda, ma in Cina va bene. Andiamo a provarlo. Serà nutriente il burro di karité mamma mia mm, il profumo è buono sarà da provare allora andiamo avanti con questo che è Maximum Hydration Camille Rose magari voi lo conoscete io no 240 ml coconut water quindi acqua di cocco concentrato idratante ma è una shampoo, un balsamo intanto è un ma dei news è un balsamo coconut water un'acqua di cocco quindi è un balsamo quello che è particolare ma è un'acqua di cocco o è proprio cocco concentrato, levin, trattami, ah ok, direi che anche questo me lo devo, una texture eh, che combina acqua di cocco con agenti naturali per massima idratazione e luminosità dei capelli, eh, ok, l'unica cosa che noto, proviamo a fare così, ok, si è un po' ripreso, perché, eh, guardate, è abbastanza solido per via delle temperature, quindi più estivo piuttosto che invernale, soprattutto in casa mia, e le temperature non sono mai. Ma l'abbiamo provato? Perché questo è chiuso, ma adesso lo proviamo. Wow! Sa tantissimo di cocco! Ma è fantastico, sa super di cocco! E magari se questo tappino non mi cadeva sui pantaloni era più bello ma tutto normale ma siamo sicuri che sia un balsamo vado a guardarlo e fortuna che sono andata a guardarla, si capiva che è un marchio che non conosco perché è proprio un trattamento senza risciacquo al cocco che va applicato sui capelli per idratarli, nutrirli, renderli più morbidi e soprattutto più districati, in modo che quando andiamo a pettinarli siano più morbidi e si strappino meno. Altra cosa che ho notato è che intanto questo brand e anche questo prodotto è in vendita anche su Look Fantastic e il prezzo della confezione è di 13,50 13,59€ quindi la box verrebbe 13,99€ direi che già solo questo ha pagato tutta la box e noi andremo a studiare questo prodotto andiamo avanti perché qui ho visto una cosa che mi piace perché questo è l'Invisibubble eccolo è l'originale con la spugna all'interno ma la cosa carina è che è con le frappine, con le nappine è delizioso io sapete già che ho questo trovato in un canale dell'avvento che tengo come bracciale perché mi tiene a posto in le maniche a questo punto metterò anche questo ci sta perfetto e eh sì, mi piace questo Ah, perché è olalola ah, ecco a me i misi bubble piacciono poi qui abbiamo gli ultimi tre prodotti di cui uno che conosco questo è dell'airbust è lo shampoo, e vi dico subito che non mi fa impazzire, eh, questo è un travel size, ma in formato vendita da 60 ml, non mi fa impazzire perché è blando, ehm, per i miei capelli trovo, voglio qualcosa di un po' più dilatante, eh, nutriente, che però non devo mettercene 8 kg perché vada a, de... a ripararli, esatto, non è male, funziona come un buon profumo, però è Leggero. farei qualcosa di un pochino più potente senza però andare a mettere tanto il concetto è quello andiamo avanti OY che non conosco ma so che è in vendita anche da look fantastic fine to medium eye ah la capelli da sottili e medi trattamento a ah, maschera trattante da 30 ml Scusate, è la privo che vi facevo vedere. Ah, ok, il profumo è fantastico. Non la conosco, ma sicuramente la proverò e vi farò sapere, come sempre. E veniamo all'ultimo prodotto: Rose Gold e asil CKS protector, quindi un protettore mm, termico applicare prima della piega, quindi sì, 50 ml ed è questo. Andiamo a vedere come si presenta, immagino che sarà un olio. buono il profumo oh è proprio molto olio scusate ecco molto olio ok il profumo è buonissimo se io trovassi un Un attimo, se no, ok. Allora, dunque, a questo punto io sono curiosa di sapere che cosa ne pensate perché sono prodotti un po' per tutti, però particolari la maschera, mh, questo olio che io trovo particolare, ma it protector nutriente e protettivo, sì, ma è molto molto molto corposo. Proveremo proveremo e vi faccio sapere, eh, Airbus, questo shampoo, e abbiamo capito che è l'acqua di cocco. E niente, fatemi sapere se questi prodotti vi incuriosiscono, se qualcuno vi interessa di più di altri, devo dire che sta la box. Abbiamo detto che solo questo costa tanto quanto la box, e quindi trovo che sia, mh, per provare alcuni prodotti, molto valido come come set e poi ah non dimentichiamo c'era anche il il questo c'era anche questo quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 di cui 1, 2, 3 4 full size e 2 travel size ok è una box che ci può piacere in cui è sicuramente meglio delle classiche beauty box in questo caso è interamente dedicata ai capelli ma ci sta ci sta, eh, sono anche dei marchi interessanti che non conoscevo fatemi sapere la vostra opinione ed è niente io intanto proverò questi palotti e prossimamente vi aggiornerò per farvi sapere come mi sono trovata al prossimo video, ciao!